Oddio! Fuoco! Oh! Tequila russa! Uh! Uh! Questo è whisky! Come funziona? Non mm. yeah. eh, ce la faccio! Dai non sale no, no sa di grappa anche okay, questo ci è piaciuto sì. eh sì. questo è cognac cognac, <ride> cognac. Perché limone? molto buono dai no sai che è buono l'abbinamento? mi è piaciuto è una bella mm, sembra tipo cibo per gatti l'odore Beh, il pesce Mamma mia! Non si mangia Fa male secondo me eh? No, sto ancora masticando quello eh, di prima anch'io Pesce affumicato, è buono Campei! Eh, eh. Mi era molto buona, il resto un po' meno È arrivata finalmente la vodka so Mi volete fottere con la cipolla di nuovo? Non ti piace? A me questa non dispiace Prima vodka e poi Ma sai cosa? No, al contrario, non è vero Abbiamo l'acqua ah. Acqua santa Non è acqua Cina mm. Buona Sono traumatizzata. Eh, ho capito Vodka E cipolla Ci sei? <ride> ah. Ma io non la bevo la vodka, scusa Buona comunque sta vodka Sì Ah, quando la metti nel congelatore mm. E poi la tiri fuori Comunque, mm. questo qui secondo me vince in assoluto Buono! Siriotka, oh buona Siriotka! Com'è? Ma è commestibile comunque Non è marmellata Dici che questo qui è il melograno? Buono? No Ogni tanto la mangio sopra la sushi, ma sarà quello finto di plastica Oh buono! Illegale Ma è dolce Fantastico direi. Bello. Mm. Ma quindi questo era caviale? Mm. Ah, buona! Oh. Questo fa cagare è vero? È più forte di quello per prima. Cioè, mi vede, rimesciate un attimo. Un fa cagare sto rum. È un, un po' forte? Eh. Si bella. sente troppo l'alcol. Beh! E' ancora un goccio allora. <ride> Veramente? C'è il miele? Mm, me la cuca. C'è il miele? Sì. Scusa. Devi andare a lavorare dopo? Sì. <ride> Arrivederci, grazie. Buonanotte. <ride> ma poi tra l'altro una roba, ma nella steppa russa che i vigneti del cazzo c'hanno. Viva l'alcol, viva bere, la Russia. A quanto pare.